E adesso Piero Tagliapietra. Ciao Piero. Bene. Mi piace molto questo titolo interrogativo che non dà subito una risposta ma fa delle domande. Sì, anche perché eh, secondo me non c'è una risposta vera e infatti è un po' uno spoiler se vuoi sulla chiacchierata che faremo a breve. Quindi... quindi la risposta come sempre è dipende e quindi ti lascio elaborare questo dipende come sai fare tu. Allora, innanzitutto uh, vi dico che ho qualche slide, non tantissime perché poi eh, ne chiacchieriamo. Allora... Ciao, sono Piero e eh, oggi sono qui per cercare quantomeno di rispondere ad alcune domande, ovvero la domanda fondamentale non sulla vita, l'universo e tutto quanto, ma quella che eh, faceva vedere Alessandra, o meglio, che abbiamo condiviso poco fa, ovvero ci sono dei vantaggi economici nella cooperativa? Secondo me è una domanda sbagliata innanzitutto, è una domanda sbagliata eh, per varie ragioni. E adesso una alla volta vorrei eh, riflettere con voi. Ovvero, vediamo se riesco, o oh, funziona anche tutta la condivisione. Oh, no, ho sbagliato finestra, scusate. Volevo condividere l'altra scheda e ho sbagliato mestamente. La scheda di Chrome giusta... È questa qua che si chiama Freelance Camp. <ride> Perché è una domanda che a me fanno spessissimo: ovvero la cooperativa conviene? E in realtà quello che diceva Alessandra è, eh, ero indeciso di mettere una slide con McKinsey, Bane e tutti gli altri, ma ho deciso di puntare su qualcosa eh, più da boomer, ovvero con Harabe De Paolo, che ti dice dipende. Perché questa cosa qua? Eh, perché è veramente una domanda difficile alla quale dare una risposta netta e assoluta. La cosa che possiamo fare oggi in 15 minuti è darci degli elementi per rispondere da soli a questa domanda. E quindi andiamo subito al sodo. Per capire se una cooperativa con conviene o meno... Eh, vi devo dire anche che cos'è una cooperativa perché mediamente eh, non lo si sa quindi che cos'è una cooperativa e nello specifico a voi interessa un, una realtà abbastanza particolare che è una delle tipologie di cooperative perché mediamente quando dice conosci le cooperative tu pensi alla COP alla CONAD che sono una tipologia di cooperativa noi parliamo invece delle cooperative di produzione del lavoro che hanno l'obiettivo, la missione di creare lavoro per i propri soci e di assicurargli le migliori condizioni sul mercato quindi è una quella che ci interessa oggi è una tipologia molto specifica ci sono quelle di conferimento quelle di produzione quelle di pesca ce ne sono tante oggi noi ci concentriamo su queste quindi sono quell'insieme se volete di persone che si uniscono per ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato per cui già questo secondo me inizia a essere una conviene, beh, in teoria nascono per questo, vediamo poi se è vero. Com'è fatta una cooperativa? Una cooperativa è fatta da tre cose, vi dico sarò molto veloce, ma dobbiamo avere un minimo di contesto, ci sono i soci che sono i soggetti che decidono come deve andare l'impresa, per cui non è verticistica, se volete non c'è eh, un solo amministratore che decide, ma l'amministratore fa quello che gli dicono i soci, ci deve essere uno statuto che dice in quali campi operi e il capitale sociale che è variabile. Perché vi dico questo? Perché banalmente ognuno di voi potrebbe decidere che come alternativa, se valuta che gli conviene, potrebbe aprirsi una cooperativa. Non è che ci siano dei vincoli particolari, dovete definire perché lo fate, lo scopo mutualistico e che progetto volete realizzare dovete costituirla perché è un'impresa quindi dovete andare dal notaio fare tutta la trafila e vi servono anche un atto costitutivo e uno statuto che dice cosa fate cosa non fate e via dicendo e dei regolamenti interni quindi la cooperativa non è un qualcosa che magicamente nasce è un'impresa come tutte le altre e da questo punto di vista mh, quindi potreste farvela da soli assolutamente sì anzi è una bella opportunità e nella cooperativa di produzione e lavoro ricordatevi avete due rapporti sei socia o socio e quindi sei parte dell'impresa perché la cooperativa è quell'impresa dove il rischio è condiviso tra i soci non è che se lo becca solo l'amministratore o il presidente dopodiché oltre a essere socio essere socia sei anche lavoratore e lavoratrice quindi hai un rapporto di lavoro dipendente cosa che ci interessa moltissimo quindi queste due cose sono parte attiva dell'impresa o un rapporto a dipendente, dove così dipendente ci aiuta già a capire che forse qualche tutela c'è. Perché vi dico questa cosa qui? Perché quando parliamo di è vantaggiosa o non vantaggiosa dobbiamo ricordarci tre pilastri. Cooperativa, ovvero è la nostra impresa questo è il motivo per cui molto spesso le cooperative di lavoro ti, di, vi raccontano che è un trade union tra l'indipendenza del freelance e la tutela del lavoro dipendente. Perché effettivamente la cooperativa è la tua azienda, sei tu che decidi, perché abbiamo detto sono i soci che decidono la sua direzione di produzione lavoro. Abbiamo detto è la tipologia che ci interessa discutere velocemente oggi che ha l'obiettivo di procurare condizioni migliori rispetto a quello che potrebbe fare il singolo, e poi c'è anche l'autogestione, cioè siamo autonomi nella gestione della cooperativa. Questo è, secondo me, il passaggio necessario, perché altrimenti poi alcune cose, secondo me, non tornano. Quindi ci interessano le cooperative, che sono le nostre aziende che gestiamo noi in autonomia, che hanno l'obiettivo di produrre lavoro. Attenzione che è diverso da un'impresa tradizionale con il rischio su una sola persona, quindi le persone non devono per forza fare dei progetti. In una cooperativa di autogestione il rischio è condiviso e io posso proporre progetti ai soci che possono dirmi anche che Piero non mi interessa. Quindi da questo punto di vista non è eh, diciamo, la soluzione ottimale per chi vuole fare il dipendente, è la soluzione ideale per chi è comunque freelance. E ovviamente questo ha un impatto anche lato economico, perché il lavoro dei soci è remunerato a seconda di quanto contribuiscono questo se volete era quattro minuti su giusto inquadriamo di che cosa stiamo parlando perché altrimenti non ci capiamo fra poco che è la parte quella un attimino più interessante perché adesso che abbiamo fatto questa diciamo introduzione finalmente possiamo fare delle riflessioni sul tema le riflessioni e cercare di rispondere a quella domanda e quindi come funziona una cooperativa parte dall'angolo a sinistra dal lavoro quindi i soci fanno del lavoro, questo lavoro genera del fatturato, che essendo di solito una, una cooperativa, eh, viene definito dal socio, dalla socia, da quello che vuole, e da questo fatturato, qual è il modello di business delle cooperative, eh, viene trattenuta una percentuale variabile e con questa quota poi vengono erogati i servizi a supporto. Questo se volete è il modo in cui funzionano le cooperative di produzione e lavoro ve lo calo sul modello che applichiamo sui numeri che usiamo noi in modo che ci sia un pochino più di contezza e poi possiate fare dei ragionamenti anche su altre cooperative cosa succede da noi allora lavoro e fatturato sono uguali per tutte cos'è che cambia in generale tra le varie cooperative di produzione e lavoro cambia semplicemente la parte di destra ovvero la quota di servizi a supporto quindi Potreste avere, come nel nostro caso, una quota che viene trattenuta sul fatturato del 13% e una serie di servizi a supporto, l'ufficio contratti, l'amministrazione, l'ufficio bandi, sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, la cosa, se volete, per incominciare a ragionare, è: è conveniente? Mm. Allora, la domanda è mal posta, come direbbe Guzzanti, perché se uso i servizi a supporto potrebbe essere conveniente se non uso i servizi a supporto non mi conviene altro elemento come vi dicevo è che varie co le cooperative tendono ad avere ehm, quelle quote che sono diverse Io ho detto noi abbiamo il 13% perché abbiamo deciso di erogare una serie di servizi ci sono altre realtà in Italia che hanno il 9, il 10% chi ha il 18 cioè, è molto variabile questa cosa perché dipende da quanti e quali servizi vuoi erogare per cui anche qui rispondere in generale la cooperativa è conveniente è, dipende da che cosa ti serve per cui se tu non usi nessuno dei servizi a supporto già qui io incomincerei a dire guarda la cooperativa potrebbe non essere conveniente se incomincia a dire ma guarda io alla fine avrei bisogno del consulente al lavoro della sicurezza del recupero crediti potrebbe essere però qui stiamo ragionando su uno degli aspetti che come vi dicevo è uno dobbiamo metterne in fila una serie di altri e dobbiamo capire bene il modello quindi ripeto uso i servizi che sono inclusi diciamo così nel modello è interessante non li uso per un po di interesse Altro elemento per fare i conti, perché è un'edizione su, su, diciamo, su, sui soldi e sul lavoro, è come funziona la gestione del lavoro per fare poi una riflessione sulla convenienza o meno. Io parto dal progetto, perché sono un project manager, amo profondamente i progetti, non potevo partire da altro. Quindi noi partiamo da un progetto dove eh, ci sono sostanzialmente il socio o la socia, definiscono che cosa c'è da fare. Come arrivo alla definizione, chiamiamolo così, del netto di progetto? Punto 1, si tolgono le spese, perché in cooperativa le spese vengono rimborsate, così come i chilometri e il fatto di andare in giro, perché non fanno parte del valore di progetto. Da questa parte, chiamiamolo così, di fatturato, che rimane senza le spese, è su quello che si calcola la quota del 13% che la cooperativa trattiene. Sul restante poi ci saranno le tasse e il netto che comprende anche gli oneri differiti, tipo il TFR, le ferie e via dicendo. Che cos'è che fa la differenza? La differenza la fanno esattamente la tipologia di progetti, se parliamo meramente di convenienza economica. Questo perché se avete dei progetti con tante spese, andate tutti i giorni dal cliente, e eh, in questo caso ovviamente eh, potendo le così scaricare come un ordinario, mettiamola proprio così, è ovvio che eh, la, la quota di progetto sulla quale pago le tasse si abbassa e quindi potrebbe essere interessante. Se i vostri progetti non hanno spese, se non andate mai da un cliente, se lavorate sempre a casa e basta, è ovvio che in quel caso non c'è così tanta convenienza economica. Io parlo puramente di convenienza economica oggi. Però vedete che stiamo aggiungendo il fatto di dover prendere consapevolezza dei propri numeri, del modo in cui si lavora, di che cosa si fa. Elemento non banale. Quindi, altro spunto che io vi do, che è la cosa interessante. È ricordatevi che la forfetta, il regime ordinario è compatibile anche col lavoro, diciamo, dipendente fino a un reddito di 30.000 euro. Quindi conviene, può essere. Io sono per gli approcci intelligenti perché io potrei dire tengo il regime forfettario per tutti i progetti che non hanno spese, evito di sforare e mi tengo 30.000 euro per i progetti che hanno un sacco di costi. Me la posso gestire anche così. Non è obbligatorio, non è che questa scelta si, ci sia una dicotomia totale. Ce la si organizza come meglio crede. E anche questo può essere un elemento per la convenienza o meno. Io sono contrario a dire o questo o quello. Altro elemento, se volete... È che il 13% attenzione a vederlo come un costo. Perché quel 13% sono soldi che rientrano nella cooperativa che è l'impera di tutto. E ad esempio, quest'anno c'è stato è avanzato qualcosa. Si può scegliere se ridistribuirlo tra i soci oppure fare dei progetti. Cosa che conoscete tutti bene, ne abbiamo chiesto magari i soci: e cosa volete? Vogliamo trovare colleghi con i quali collaborare? Va bene, facciamoci una piattaforma di profilazione Quindi il 13%. Mh, la trattenuta che la cooperativa fa, alla fine, è per erogare servizi ai proprietari della cooperativa. Quindi io sono sempre un po' scettico su verlo come costo. Quindi, il costo di gestione del 13% io lo prendo sempre con le pinze, perché alla fine sono servizi che, di cui io godo e che altrimenti dovrei pagare. Arriviamo poi alla fine, in modo da, da rimanere nei tempi ed essere anche qui gizzeri. C'è una cosa che non dovete fare assolutamente per valutare la convenienza, cioè fare il conto sulla singola fattura. Quella roba qui non fatela mai. Banalmente perché? Perché fate questa cosa qui. Prendo il progetto, dico allora, quello che mi ha detto Piero è che in cooperativa le trasse, più o meno del dipendente sono il 30-40%, mettici il 13% e eh, vabbè, alla fine mi porta a casa il 50% di, del valore progetto ragioniamo sempre sul valore progetto statisticamente vi posso dire che ho fatto l'analisi di 800 progetti negli ultimi anni e eh, siete tra il 50 e il 60% di netto, dipende molto dalle cose, quindi prendetelo come poli di trilussa prendo la mia forfettaria e dico, beh cavolo cioè, pago le tasse sul 78% o oh, il 5 a seconda, quindi dico, beh, mi porto a casa più dell'80%, la cooperativa non conviene questa roba non fatela non fatela ma banalmente perché è sbagliata da un punto di vista formale. Qui il saggio Yoda ci viene in aiuto perché dovete calcolare il TCO calcolare dovete. Cioè, qual è il costo della mia impresa, non il costo del progetto delle fatture. Quanto mi costa la gestione del lavoro complessivamente, perché a quel punto io posso fare un ragionamento secondo me quei numeri che io tanto adoro su mi conviene o non mi conviene. Quindi, cos'è che potete fare? Per valutare se per voi, per il vostro lavoro e per i vostri progetti. Beh, prendete il progetto e incominciate a dire: ma io che servizi uso? Uso un sistema di gestione? Ho un, un avvocato, devo farmi fare i contratti? Eh, ho contrattualistica, ho spese, vado al cliente, ferie? Tipo, tutto quello che ha presentato Luigi su all'accantonare i soldi, io non so che cosa sia. E io sono una persona fondamentalmente pigra, sono un PM. Per cui voi fate una bella cosa vi fate l'elenco dei costi di progetto o che dovete spalmare sull'anno e a quel punto potete valutare come vi dicevo prima ho tre clienti, ho i contratti già fatti, lavoro da casa nessuno mi rompe le scatole, voglio lavorare da solo eh, da un punto di vista di convenienza la, la forfettaria è meglio incomincio ad avere delle spese, forse uso i servizi, altre cose il discorso se volete cambia Tuttavia, ecco, anche qui sapete chi vive di assoluti, i sit conviene sempre, non conviene mai, sono domande veramente che non hanno senso. Quindi non siate dei sit, uh, scegliete insomma di percorrere la via illuminata delle, della forza e fatevi delle domande, fate dei ragionamenti, perché non è possibile rispondervi in assoluto. Ci sono troppi cambiamenti, ogni situazione è a sé. La cosa che dovete fare è, sono i compiti. Così come dovete fare business plan, controllare le uscite, valutare gli andamenti della vostra attività, anche lì sui progetti vanno fatte delle riflessioni puntuali. Altrimenti, eh, la risposta, da domande sbagliate nascono risposte sbagliate. Per concludere, proprio sbattetevi sui numeri. Cioè, non, non posso dirvi così a sentimento: conviene, entra, non conviene, lascia perdere. Mm, dovete analizzare il caso e poi per una chiacchiera così per vedere e valutare eh, io e gli altri ci siamo ma in generale anche per dirvi no guarda questi servizi non li usi lascia perdere vai in un'altra cooperativa hai bisogno del fatturificio guarda ce ne sono tanti belli e carini non vuoi fare le fatture elettroniche c'è qualcuno che le fa per te vuoi fare altre cose fai quest'altro elemento oppure guarda gestisci lascia perdere rimani in forfettaria perché per tutto quello che devi fare funziona meglio quindi conviene Boh, dipende, l'ha detto Harbe de Paola all'inizio e poi l'ha detto anche, ce lo dicono sempre i consulenti, quindi da questo punto di vista eh, spero di avervi dato qualche spunto innanzitutto per capire qual è il settore e poi quali sono gli elementi che vi servono per valutare se la cooperativa può essere un elemento ragionevole o se per caso non vi serve assolutamente. Grazie Luigi. Eh, this is the way, come direbbe qualcun altro. <ride> direi che sono anche stata abbastanza nei tempi, eh? anche io stato... sono cercato di essere bravissimo, bravissimo. Infatti, adesso sono le undici e mezza e arriva il momento che, uno dei momenti che aspettiamo questa mattina, cioè la mezz'ora di networking, dove ci proiettiamo tutti nelle stanze più o meno alcoliche, più o meno di app o di soldi, e andiamo a fare chiacchiere. Ci rivediamo sul main stage a mezzogiorno. Ciao! Top! Ciao!